Oggi vediamo come collegare Edmodo a Google Drive. Eh, collegare i due account mi permette di condividere documenti, presentazioni, moduli e altro ancora con i miei studenti per poter lavorare a più mani. Google Documents, per esempio, offre delle modalità di annotazione che sono molto più potenti dello strumento di annotazione interno a Edmodo. E il collegamento permette di passare da Edmodo a Google Drive senza uscire da Edmodo stesso. Allora, come si fa a effettuare questo collegamento? Io vado nella mia library, cliccando sull'apposita icona. Ecco, qui sono nella library, nella mia biblioteca. Clicco sul pulsante Google Drive. Compare questa finestra, clicco su Connect with Google Drive e si apre questa nuova finestra che mi chiede eh, di inserire i, miei, i dati del mio account Google. Una volta fatto questo passaggio comparirà un'ultima finestra che chiede l'autorizzazione a eh, condividere i dati dell'uno o dell'altro account, a, autorizzazione che va fatta per finalizzare eh, questa, questa operazione.